Il bordo più esterno, costituito dall'ottagono, va a creare struttura e ordine. La frequenza dell'ottagono è proprio una frequenza di contenimento, costruzione, accoglienza. Andando ad aggiungere l'esagono, andiamo a creare un richiamo al radicamento. L'esagono è l'archetipo delle geometrie terrestri che ci parla di come tutte le dimensioni terrestri e della nostra coscienza lavorino insieme per creare armonia, per darci lucidità nel sogno. Confluiscono il corpo, la mente, l'anima, il sentimento, lo spirito, la percezione l'elemento successivo che inseriamo è un triangolo il triangolo è l'archetipo per eccellenza della porta la soglia e nel triangolo andiamo a disegnare un cerchio che è l'immagine stessa del nostro intento l'emanazione principale da cui nasce il nostro desiderio di sognare